Dunque andiamo a riprendere la nostra descrittiva sui sistemi informativi, cominciando a chiederci eh, ma come si descrive un sistema informativo, da quali punti di vista lo posso vedere. Come faccio a descriverlo, specificarlo, dirti cosa fa, dirti come funziona, dirti come è fatto? No? E questo di solito lo si sviluppa su tre grandi dimensioni, tre grandi modi di descrizione, di modellazione. No? Eravamo arrivati a dire qual era la definizione, la funzione di il sistema informativo, adesso dobbiamo entrare più nel dettaglio e qua vedremo che andiamo a riprendere le cose che nel concreto, nel, cioè nel pratico abbiamo già cominciato a fare e le inquadriamo un pochino. Parlando di sistema informativo, si parla dei modelli funzionali, dei modelli organizzativi e dei modelli tecnologici, o del modello tecnologico, dipende un po' come lo volete leggere. Il livello funzionale, i modelli funzionali servono per descrivere che cosa fa il sistema informativo, quali funzioni svolge, quali operazioni vengono realizzate grazie al sistema informativo, cosa fa. Non dice come lo fa, no? Il funzionario non dice se io ho un'interfaccia con tre bottoni, oppure ho un tablet, oppure ho eh, due siti web, o no. Dice quali sono le cose che il sistema fa, quindi quali sono le tipologie di interazione tra il sistema e gli umani che permettono agli umani di fare delle cose grazie all'aiuto del sistema informativo. dentro il livello funzionale ci stanno le cose che abbiamo cominciato a fare. Poi c'è il modello organizzativo che va a mappare le funzioni del sistema informativo sull'organizzazione aziendale. Per cui una certa funzione, magari accessi la funzione, che ne so, di eh, rendiconto annuale delle spese, è una funzione che viene mappata sul. Eh, sul, sul settore bilancio dell'azienda, perché è una funzione che, pertiene, che appartiene, che è relativa alle necessità di quella parte organizzativa dell'azienda. No? Gli utenti non sono tutti uguali, le funzioni non sono tutte uguali, ma le, alcune funzioni sono relative ad alcuni utenti e invece non sono accessibili ad altri utenti. Quindi la struttura del sistema informativo, e questa è una cattiva notizia, dipende in qualche modo dalla struttura organizzativa aziendale. Perché certe cose il sistema informativo le deve fare in un certo modo perché l'azienda è organizzata in un certo modo. Se l'azienda fosse organizzata diversamente, quelle stesse funzioni magari verrebbero svolte da ruoli diversi, da persone diverse, in un ordine diverso, in un modo diverso. Questa è una cattiva notizia perché rende più difficile costruire un sistema informativo che si adatti a molte, barra tutte le aziende. E quindi o ti costruisci il sistema su misura, oppure accetti, in un'ottica di adozione del sistema informativo, accetti di modificare l'organizzazione della tua azienda per adeguarsi adeguarti in un certo modo, fino a un certo limite, a quelle che sono i vincoli imposti o le assunzioni di base imposti da, dalle funzioni che il sistema informativo ti si offre. Questo per inciso è una, uno degli ostacoli principali all'adozione dei sistemi informativi, perché il problema di, di, di cioè, inserire un'azienda in un sistema informativo non è mai, cioè, mai. spesso non è il costo della licenza del software ma è il costo dell'impatto organizzativo che ha cominciare a usare quel software che ti obbliga a fare le cose in un certo modo, che magari sono diverse da quelle che facevi fino al giorno prima. I sistemi eh, informativi spesso sono quelli più importanti, sono adattabili, sono configurabili, sono riprogrammabili, ma con degli investimenti notevoli. C'è questa interdipendenza naturale, eh, inevitabile, no? che purtroppo no, crea queste difficoltà poi nell'adozione. E poi c'è quello che a prima vista salta all'occhio subito, che è tutto il modello tecnologico, cioè come vengono fatte le cose. C'è un server, non due, adesso si parla tanto del cloud, oppure cioè, i tablet, oppure il sito web, oppure un'applicazione. Tutta la una parte tecnologica server, reti, terminali, interfacce, eccetera, eccetera. Che è quella che si vede, per carità, è quella che poi, oltre al software, uno deve pagare, mantenere, pagare la licenza, pagare la manutenzione, eh, la corrente elettrica, l'aria condizionata per far funzionare i sistemi, eccetera, eccetera. Però nella nostra logica progettuale viene dopo. Se cioè io costruisco una certa infrastruttura tecnologica, perché voglio erogare certe funzioni? nel ramo del marketing dei sistemi informativi cercano di dire ti vendo questo server così puoi fare queste cose eh, no, caro mio perché non è mi stai vendendo un'auto che ha una funzione predefinita e che tu la vend venda a 100 auto le 100 persone a cui lo vendi la usano tutte per la stessa cosa guidarla mi stai vendendo un sistema informativo che deve aiutarmi nel gestire la mia azienda nel gestire i miei processi quindi non parti da un pacchetto hardware più software e tieni questo e lo usalo, no? ma parti in teoria dall'analisi di quelli che sono i miei requisiti, poi così capiamo le funzioni che mi servono, poi così capiamo quale infrastruttura tecnologica mi serve. Questo è il percorso logicamente corretto, hm? poi non sempre appunto compatibile con le prassi. Allora, togliamoci dal... Il primo il modello tecnologico, così, diciamo così lo smarchiamo subito, non ci torniamo troppo sopra, giusto per capire di che cosa si parla. Il modello tecnologico, IT, Information Technology, qui lo rappresentiamo diviso in due blocchi, che il modello applicativo e il modello tecnologico vero e proprio. Un eh, modello tecnologico vero e proprio è, diciamo, l'hardware, o giù di lì, no? è fatto di nodi di elaborazione, qui, dei server su cui girano le applicazioni, su cui girano i programmi, su cui sono memorizzati i dati, eccetera, e delle macchine client, che possono essere dei pc con installati dei programmi, dei PC, dei pc che invece usano un browser per accedere al sito, oppure dei tablet o dei smartphone, insomma, di vari dispositivi che l'utente può avere in mano per accedere alle funzionalità, qui c'è un'enorme variabilità in queste cose, ma servono ovviamente dei nodi di elaborazione, 1, 2, 100, dipende dal carico del lavoro che dovete fare, per eseguire i processi e dei nodi di interazione attraverso cui gli utenti possono dare i comandi, visualizzare i risultati e fare diciamo così, avanzare i processi stessi. Tutto questo deve essere collegato in rete, in qualche modo. Quindi oltre ai nodi di, di elaborazione, e qui si parla di architettura di elaborazione, cioè questi nodi poi come sono messi, quanti ne ho, come sono collegati, è da studiare. A decidere in funzione dei requisiti, pardon. e così come sotto l'architettura di rete, cioè come poi sono collegate tra di loro dal punto di vista delle reti locali, reti internet, velocità di connessione, rete dedicata oppure usiamo la rete pubblica, insomma tutte queste eh, variabili che entrano in gioco. Quindi il modello tecnologico è fatto essenzialmente di, di, di ferro e di fili, no? di hardware, hardware server, hardware client e connessioni tra di essi su questo modello tecnologico gira, gira un'applicazione software e anche qui a seconda della complessità e del tipo di modello di sviluppo che vogliamo fare nel campo del software abbiamo diversi tipi di organizzazione del software che poi portano a diverse tipologie di applicazioni E eh, diciamo che come minimo, come minimo, cioè il caso più semplice che possiamo avere, è un modello applicativo che è diviso perlomeno in tre blocchi, che adesso dettagliamo un po' meglio tra un secondo, che è il livello di presentazione, il livello del cosiddetto business, delle regole di business, e il livello dei dati. Cioè mh, non si scrive nel programma monolitico che si costruiscono i sistemi informativi che sono il, il più possibile modulari, a pezzettini, a livelli, in cui ciascun livello, ciascun modulo, ciascun insieme di funzioni svolge una certa funzionalità e poi questi livelli interdiscono tra di loro. No? Esistono tutta una serie di ambienti di programmazione, detti appunto enterprise, che ti aiutano a organizzare il codice codici di dimensioni mastodontiche in, in moduli, in livelli che poi comunicano e collaborano tra di loro. Perché? Ma Perché una delle chiavi che rende più difficile costruire software gestionale, i sistemi informativi, è l'evoluzione. Tu quando costruisci un sistema informativo oggi, sai già che tra 15 giorni non Sarà cambiato qualcosa a livello normativo, sarà cambiato qualcosa a livello aziendale, che è, non so, una fusione, un'apertura, una chiusura di una linea di prodotti, sarà cambiato qualcosa a livello del tuo desiderio di automatizzare una cosa che prima non lo era. E le aziende vivono nel cambiamento. Il sistema informativo deve seguire questo cambiamento. E quindi potete immaginare un software che lo faccio oggi e per i prossimi cento anni dovrò continuamente mantenerlo aggiornarlo aggiungere funzionalità aggiungere interfacce voi pensate anche solo a un software gestionale che fosse stato scritto 10 anni fa non è poco non è tanto 10 anni però sai se io faccio un investimento di magari qualche decina di anni uomo o più per costruire questo software gestionale vorrei riuscire a venderlo no? per una decada almeno da rientrare eh, 10 anni fa i tablet non esistevano. Non c'erano proprio. Smartphone sì, per qualcosa. Connettività di rete, altro che megabit al secondo. Quando andava bene era in kilobit al secondo. Era tutto diverso. Quindi tutta la parte che cioè, mobile non esisteva. E allora, se io avessi dieci anni fa sviluppato un bel applicativo gestionale che richiedeva di essere installato su un PC con la sua bella interfaccia Windows eccetera eccetera e fosse legato a quell'interfaccia avrei dovuto buttare via tutto non è, non, è, non è vero non devo buttare via niente semplicemente sono i clienti che buttano via me perché non avrei più saputo offrire ciò che il mercato chiedeva cioè la possibilità di avere un livello di presentazione cioè di visualizzazione e interazione delle informazioni, completamente diverse da quello di prima. E tra dieci anni, beh, cosa ci sarà? Non ho idea. Io so solo che o costruisco il mio sistema informativo in modo che tra dieci anni possa cambiare completamente di nuovo l'interfaccia, perché ci sarà una cosa che non sono ancora in grado di immaginare oggi, oppure so già che morirò che non è sostenibile la mia produzione, se la vincolo troppo a certe scelte progettuali oggi. Cioè, questi sono piani che vanno fatti sul lungo termine. E purtroppo, per poter gestire una complessità di questo genere, la possibilità di cambiare completamente l'interfaccia senza toccare i dati, senza toccare le regole, senza toccare i processi, perché non è che volevo buttare via tutto e ripartire da zero, volevo solo cambiare la facciata. Anzi, magari non cambiare, aggiungere a quella che già esiste una nuova. E per far questo è possibile, ma è necessario che io abbia organizzato il mio programma, il mio codice, in un modo molto rigido, se vogliamo, molto... Eh con delle regole ben note, con del, proprio con la possibilità di disaccoppiare quello che è la funzione che, ne so, che definisce il calcolo che avevamo fatto prima l'esempio dei, dei rendiconti, delle spese, rispetto alla funzione che le visualizza, che disegna il grafico. Se sono scritte insieme nello stesso file, quella che, quella che calcola e quella che visualizza sono fregato. Allora dovrò riuscire a separare bene queste cose e il livello applicativo, del modello applicativo pensa proprio a questi problemi, pensa a come disaccoppiare, come organizzare il codice dell'applicazione in modo che sia più facilmente partizionabile, organizzabile, mantenibile, possa evolvere più facilmente. Partizionabile ho detto prima, sì perché magari posso avere tre clienti e uno vuole il pacchetto completo, l'altro vuole invece solamente un sottoinsieme delle funzionalità. E allora io devo poter vendere al secondo, un'applicazione un che non è completa ma gli ho tolto dei pezzi. Possibilmente non andando a cancellare righe di codice più o meno a caso, sperando che funzioni, ma avendo dei moduli che ci possono essere o non ci possono essere. E quindi poi l'interfaccia si deve adattare di conseguenza. Sono requisiti minimi per poter stare sul mercato enterprise. Dal punto di vista dell'implementazione del codice significa lavorare con una complessità che è almeno 10 volte superiore rispetto a fare il programmino per te al pomeriggio, così tanto per perdere un po' di tempo. Eh, però questo è il gioco. Ehm, ecco, dicevamo, il modello applicativo minimo, qui tra detto tipico, ma perché al di sotto di questo non si riesce a scendere, Divide il codice del mio sistema informativo almeno in tre blocchi. Il codice che si occupa dell'interazione con l'utente, interazione sia via web, sia via dispositivi mobili, sia invece attraverso le interfacce di in un programma installato, attraverso che ne so, un chiosco, un bancomat qualche tipo, un bottone, insomma, un sistema di allarme, di sorveglianza, qual, qualunque tipo di interfaccia che va a, a ricevere riceve, informazioni riceve dagli utenti e comunicare informazioni agli utenti. Questo deve essere uno strato separato, che chiamiamo livello di presentazione, che deve essere separato rispetto al livello di business, livello di, livello di business a volte si chiama livello de, de, della logica di business, qui è chiamata le regole di business, cioè i processi di cui parlavamo prima. Cioè qual è il processo che ne so, per registrare un esame. Allora, che poi la registrazione dell'esame avvenga consegnando il registro cartaceo, avvenga compilando invece il registro elettronico, come abbiamo noi, il processo è lo stesso. L'interfaccia è diversa. A un certo punto nel processo cartaceo c'è la consegna del registro, nel senso che io vado in segreteria e consegno un, un foglio di carta, e poi c'è la persona che emette i dati, nell'altro caso la persona che emette i dati sono io, ma in entrambi i casi stiamo parlando di livello di presentazione, le regole di business che ti dice se quel voto può essere registrato a chi, in quale data, sono le stesse. Ma non solo sono le stesse nei due casi, sono proprio le stesse nel senso che lo stesso software, le stesse righe di codice vengono usate in entrambi i casi. Non sto duplicando la stessa funzionalità che deve funzionare nello stesso modo in due casi diversi. No, è una funzionalità unica che deve essere riusata in contesti diversi. In modo che quando ho sviluppato, che ne so, la, la logica attraverso cui avviene il bonifico bancario, quella logica lì ha tutti i controlli, tutti i crismi che deve avere, che io vada a fare bonifico recandomi in banca che lo faccia via un banking e questo bonifico invece è stato programmato periodicamente, viene sempre eseguito quel processo lì una volta per tutte questo processo nel momento in cui viene eseguito segue le sue regole di business o la sua logica di business la logica di processo potremmo anche dire, visto che abbiamo appena parlato di processi e non sa neanche più perché o chi l'ha chiamato o chi gli ha chiesto di farlo non gli deve interessare se chi gli, ha detto, chi gli ha fatto partire il token è un utente da casa, dall'on banking, oppure è l'impiegato della banca dal suo terminale. Non deve interessargli. Separazione, disaccoppiamento, è l'unico modo per sopravvivere. Separare le cose. E così le possiamo gestire una per volta. Ancora oggi pensate che nel, nella pancia delle banche, delle assicurazioni, parlo di queste perché sono quelle che hanno i sistemi informativi più grossi e più datati, più diciamo datati nel tempo, nella pancia di queste ci sono ancora righe di codice che sono state scritte probabilmente negli anni 50-60, che giravano sui vecchi mainframe, che all'epoca erano i supercomputer, che occupavano le stanze intere, avevano la potenza di calcolo di un orologio di oggi. No? E però il codice che è stato scritto allora c'è ancora oggi, nascosto dentro il qualche processo che però viene richiamato che sopra magari l'interfaccia web, l'interfaccia mobile tutte le cose bellissime di oggi ma sotto sotto il processo è ancora quello ma perché è ancora quello? Ma perché se funziona nessuno si, tocca di tocca, si, si sogna di toccarlo quello che funziona non si tocca è stato mh, magari ve, usato verificato, corretto gestito per 30 anni ma non toccarlo più non è che lo vado a implementare da zero in Java perché è più figo perché adesso è così, è più moderno ma ti licenziano se lo proponi una cosa che ha accumulato decine di anni di sviluppo non è che lo vado a rifare sì, ma tanto in due mesi facciamo tutto no e quindi c'è la convivenza di tante parti diverse sviluppate in tempi diversi che poi devono parlarsi tra di loro e dare all'utente finale un servizio unico qui dentro c'è una complessità mostruosa e ciascun pezzettino gestisce una parte di un processo e non possiamo sperare mai che tutto il sistema informativo esegua i suoi processi usando la stessa piattaforma software la stessa libreria, lo stesso prodotto se voi andate in giro ci sarà sicuramente quello che vi vende il prodotto di business process execution eccetera. ce ne sono Ah, lei diventa il mio prodotto, va bene, fai tutto, eccetera, eccetera, puoi fare questo, questo, questo, modelli, disegni, lui prende un collega, va bene. Puoi lasci che ti vada bene, lo valuti, lo acquisti, da, da, da oggi in avanti cominci a sviluppare con quel prodotto lì. Tutti i processi che hai fatto fino a ieri non è che li butti nello scarico e li rifai da zero, li tieni così. E sai che è il prodotto che compri oggi, magari tra cinque anni decidi di cambiarlo, perché ne esce uno ma i processi che avrai sviluppato in questi anni continueranno a funzionare in quell'ambiente lì, forse. È tutto così. No. E, eh, io avevo visto una volta una presentazione di, di una persona che lavorava, un consulente che lavorava in San Paolo, che presentava le, le architetture che usavano loro. Hanno detto, ah, ha iniziato la, la, la, la discussione dicendo, eh ma qui prima... C'erano, praticamente per ogni tipo di applicazione, per ogni funzionalità, si inventavano un'architettura diversa. Perché chi la progettava diceva, ma io ho bisogno qua di un server, di un database, fatto in questo modo, due cose che parlino con il web service, oppure no, che si colleghino al mainframe, oppure no. E quindi si trovavano una soluzione. Con il risultato che ad ogni nuova applicazione, di fatto si reinventava un'architettura un per farla funzionare. L'architettura app applicativa e anche quella l'architettura tecnologica sottostante. E dice, no, no, poi a un certo punto ci siamo messi lì e abbiamo standardizzato le cose. E quindi adesso e queste che vi, vi presento sono le uniche architetture che vengono adesso accettate. Credo che ce ne fossero 30. <ride> quindi eh, hanno standardizzato, hanno ridotto a 30 varianti diverse di architettura. Cioè è una cosa ancora, ancora sempre mostruosa. Però già era un passo avanti. Allora, questo è l'ambiente in cui la si lavora, no? purtroppo, nei, nei sistemi informativi di grandi dimensioni. Regole di business, in ciò che gestisce veramente i processi, che fa evolvere i dati e le informazioni. Informazioni e dati che però non sono prigioniere, guai se fossero prigionieri dei, dei processi. I dati stanno, ma questo lo sappiamo già perché abbiamo già studiato base di dati tante volte, i dati stanno fuori. Stanno separatamente dai processi nelle cosiddette basi di dati. Però, occhio, eh, se adesso noi ne parliamo come se fosse una cosa scontata, anzi è una cosa scontata. Il modello relazionale di, di COD, che, che è la base di tutti i database relazionali, l'ha pubblicato nel 1976 è cominciato a uscire i primi database affidabili basati sul modello razionale negli anni 80 ok? tutti i codici precedenti eh? non sa cosa sia un database non sa cosa sia un SQL non è ancora stato inventato erano vent'anni che si facevano sistemi informativi almeno quindi, sì, diciamo che il livello dati è separato rispetto al resto ma il codice più vecchio no, il livello dati, il livello business sono belli mescolati e le di presentazione anche. Vabbè, se, se avremo il tempo più avanti vi racconto poi come si svolgono questi problemi di integrazione col, con i con dinosauri, che non si sono estinti in questo caso. Ma noi, ragionando su sistemi moderni, o abbastanza moderni, sappiamo che i dati li affidiamo ai sistemi di BMS, ai sistemi di gestione delle basi di dati. E la logica applicativa andrà a scrivere o a leggere i dati che stanno nel database, ben separati. Perché i dati, se è vero che le, logiche, le regole di business magari sopravvivono 50 anni da quando sono state scritte, i dati sopravvivono 100 anni, 1000. Il dato non muore mai, l'informazione non muore mai. Può diventare non più interessante, ma di per sé normalmente l'informazione sopravvive alle procedure che la gestiscono, nel senso che la stessa informazione un domani verrà gestita da procedure nuove, che oggi non conosciamo ancora, quindi è importante tenerla separata e bella protetta. Quindi ci sono almeno questi tre livelli di autodifesa, io ho i dati, perlomeno i dati sono sicuro, poi le procedure che lavorano sui dati, poi le interfacce che mi permettono di attivare le procedure. Detto così sembra facile. Quindi ho come minimo questi tre livelli. La parte dei dati è quella diciamo, relativamente più facile da modellare, perché in qualche modo abbiamo già fatto, come dicevo, base di dati, abbiamo visto la volta scorsa i modelli concettuali, di quello si parla. Di, di, di, si parla. Eh, poi invece non è per nulla facile da gestire in termini di dimensioni, di prestazioni, di velocità, ma come modellazione riusciamo a capire di che cosa si tratta. Gli altri due livelli sono quelli più complessi, perché dove avviene l'esecuzione, i flussi, i controlli. E, um, qui alcuni esempi no, di come si dividono i ruoli i tre livelli. Tre livelli significa poi tre software diversi, eh. Ad esempio qui dice, nel livello di presentazione fa vedere una schermata, parliamo di un bancomat qua, in cui dice quanto vuoi prelevare la richiesta di prelievo e il livello grafico acquisisce i dati inseriti dall'utente, quindi io voglio 100 euro. Dopodiché questa informazione dal livello di presentazione, noi siamo, ho detto bancomat e quindi a noi è venuta in mente la scatoletta da cui andiamo per prelevare i soldi, passa l'informazione a livello logico che controlla se questi dati, questo ammontare richiesto è valido, che vuol dire che è maggiore di 0, che è minore della massima soglia prelevabile al giorno e magari anche maggiore del saldo che sul conto corrente, perché altrimenti non sarebbe tanto di fare. Come fa questo livello delle regole a decidere? Eh, l'utente gli ha chiesto 300 euro. Come fa il livello delle regole a dirgli no perché il massimo prelevabile al giorno è 250? Dov'è il 250? Spero che non sia nel, nel livello delle regole il numero 250. che si decide che la banca decide di cambiare deve andare a, a trovare tutti i 250 in, in mille processi diversi e andare a correggerli. Questo dato sarà un dato che è nel livello dei dati. Quindi il livello delle regole per poter dire sì o no, ok, procediamo col prelievo oppure no, deve andare a interrogare il livello dei dati e dire, senti ma questo ammontare è compatibile, è maggiore, allora dammi caro livello dei dati, dimmi qual è il massimo giornaliero possibile. Dimmi qual è il saldo di questo utente. E poi io a livello, dello, a livello logico faccio i confronti e decido. Ma faccio i confronti tra un dato che mi arriva dall'utente e un dato che mi arriva dal livello dei dati che ho chiesto. E io faccio i confronti. Se un domani decidiamo che la banca ti permette di prelevare fino a 500 euro, basta modificare un numerino nel livello dati, e senza toccare il livello logico, senza toccare il livello presentazione. Poi se dice sì. Allora il passo successivo è che l'interfaccia grafica, che deve sapere che il livello della logica gli ha detto sì, fa vedere un che ok, confermo, nulla, no? Viene inserito, voglio 200 euro, dopo un po' viene, ok, hai richiesto 200 euro, confermi o nulli, no? Fanno così, banco. A questo punto il livello delle regole acquisisce l'informazione se l'utente vuole correggere, cioè non è conferma nulla, è modifica o annulla. E quindi il, il livello delle regole fa cose diverse, se l'utente ha chiesto di modificare permette di modificarlo, altrimenti se chiede di annullare blocca il processo, quindi esce da tutto, altrimenti comincia la transazione. Eh? Eh, nell'ultimo passaggio dove c'è scritto tendere prego fa vedere un messaggio all'utente e nel frattempo il livello della logica contro controlla se la montare richiesta è maggiore io ho detto prima del saldo in realtà non è poi così semplice perché c'è il saldo ma poi c'è lo scoperto lo permesso c'è il fido eccetera quindi tu a volte puoi prelevare anche se non hai saldo eh? a volte non hai il saldo perché se stiamo parlando di un banco magari il conto non è su quella banca ma è su un'altra banca quindi in quel momento tu non puoi sapere se l'utente ha saldo su una banca diversa perché non è tuo e quindi ci sono le logiche più complesse di queste ma non ci stavano nella slide e quindi decidi che cosa fare sulla base appunto di questi confronti di queste regole del, del, degli accordi interbancari eccetera eccetera e a un certo punto sul livello dati cambi i valori vai a sottrarre netto di tutto è che abbiamo cambiato dei dati nel database, perché poi alla fine i sistemi informativi fanno questo e basta. Ovviamente per farlo lo fanno interagendo con l'utente e quindi cercando di fare le cose che l'utente interessano, purché rispettino tutta una serie di vincoli, di regole, di passaggi, di processi, dicevamo prima, se provate a leggere questa colonna di mezzo... Viene bene descriverla con un activity diagram, delle cose che succedono, questo può andare avanti in parallelo con l'altro, questo deve aspettare, qui invece non va bene perché è errato, allora devo tornare indietro, eccetera. Quindi c'è un processo che dice quali sono le regole del gioco e come vengono eseguite. C'è un'interfaccia che permette all'utente di ricevere informazioni, di dare gli input, dare i segnali, li abbiamo chiamati nel linguaggio activity diagram, per poter proseguire. E poi ci sono i dati che in un certo senso passivamente fungono da substrato su cui il processo lavora, legge, capisce, decide e poi cambia poi modifica. Poi il processo una volta che è finito è finito, nessuno più se lo ricorda, ma il dato è stato modificato per sempre. Quindi questo è l'effetto netto reale hm? del sistema. E ovviamente poi l'utente probabilmente avrà delle banconote in mano alla fine. Um, il livello di presentazione noi diciamo così, normalmente lo immaginiamo, lo mappiamo su un'interfaccia grafica, quindi con la tastiera, col mouse col, ehm, e serve questi, con i dispositivi mobili e serve sia per mostrare informazioni all'utente sia per acquisire informazioni dall'utente. La cosa più semplice che possiamo pensare sono i sistemi informativi di tipo classico gestionale, in cui c'è dei moduli, dei valori da inserire e cose di questo genere. Teniamo presente che al giorno d'oggi il tipo di interfaccia utente sta evolvendo terribilmente. A me viene in mente sempre l'esempio, immaginate quanto, avete presente quanti gadget ci sono per misurare le prestazioni sportive il braccialetto, quello che metti nella scarpa, eccetera, di contro i passi, contro il percorso, quanto... Quello è un'interfaccia che raccoglie dati. Raccoglie dati che hai messo tu, cioè il passo l'hai fatto tu. Che poi non sei andato a premere un bottone ad ogni passo che schiacciavi, meglio, no? Però c'è un sensore che è diverso dal sensore che sta dietro sotto il tasto del mouse, ma se pur sempre è un sensore è, eh, è pur sempre la persona che lo comanda adesso queste cose poi lì, tipicamente ad esempio non hanno un'interfaccia ma te la mostrano su, sul cellulare quindi hanno un canale di input ma non di output tanto per buttarle questo era un caso fuori dal, dagli ambiti aziendali però mh, anche calandole nell'ambito aziendale quando tu hai un processo industriale quanti dati vengono raccolti dalle macchine operatrici o dalle azioni indirettamente dalle azioni che gli utenti fanno che convogliano che vengono convogliati nel sistema informativo che possono essere usati come dati d'ingresso non necessariamente il numerino che l'utente ha scritto sulla tastiera anzi si sta cercando di andare il più possibile lontano da questo perché ogni dato che prendo dall'ambiente mi costa molto meno che un dato acquisito da un utente è più sicuro e non richiede lavoro quindi anche qua sta sempre presentazione stiamo parlando raccolta dati o presentazione dei risultati ma in continua evoluzione quindi per fare gli esempi semplici noi pensiamo alla tastiera al mouse e un'applicazione web in cui inserisco i dati ma per fortuna si sta andando avanti anche in questo allora questo è un esempio della, di, della tipica noiosità e tristezza delle applicazioni gestionali che sono fatte di tanti bottoni, tanti tanti, tanti bottoni, campicini eccetera, piccoli piccoli piccoli eh, perché ci devono stare tante informazioni, eh, così è purtroppo, eh, questi sono i requisiti, sono le cose che servono. Tantissime funzioni, questa è una videata, tanti bottoni, tante sottofunzioni, perché effettivamente devi rendere accessibile un milione di funzioni diverse eh, agli utenti e per ogni funzione ci sono tutta una serie di dettagli da, da, da inserire, da gestire, da controllare, ognuno, ognuno di questi campi dovrà avere le sue maschere di validazione, per essere sicuro che i dati siano corretti, eccetera, eccetera. È complicato. Voi andate a prendere, che ne so, il Facebook di turno, no? Grande successo mondiale, ma in termini di complessità, rispetto a un'applicazione gestionale, ma non è niente, in termini di complessità del codice, del numero di funzioni che puoi fare prendi un programma per fare il bilancio, è più complicato, in terza di elenchi le funzioni che puoi fare, è più complicato che non un sito come Facebook, poi per carità questi altri devono gestire miliardi di utenti contemporanei e non è uno scherzo, tutte le altre problematiche, ma dal punto di vista stretto della complessità funzionale, quante cose diverse puoi fare, non c'è confronto, i sistemi gestionali sono enormemente più complessi, delle cose che già noi percepiamo complesse. Eh, sotto questo livello di interfaccia c'è il livello delle regole che dicevamo prima che è quello dove avvengono i, eh, i calcoli e dove avvengono le scelte, le decisioni questo si può fare o non si può fare questo dato è valido o no questa transazione l'accetto o la rifiuto qualcuno lì deve deciderlo dentro il sistema informativo sulla base di regole che sono definite e che poi vengono codificate vabbè, in un linguaggio di programmazione da qualche parte, sotto forma penso, di confronto tra dati che provengono in parte, no? per esempio del banco, dati o informazioni che provengono in parte dal livello dati e in parte dal, dall'interazione con l'utente, cioè cosa sta facendo l'utente in questo momento. In realtà poi in questi sistemi informativi c'è sempre... C'è sempre due, sempre no, sempre no, ma spesso due componenti, una più operativa dispositiva, cioè faccio delle cose, faccio il bonifico, visualizzo il saldo, eccetera, eccetera. Una invece più statistica interrogativa, vado a vedere l'elenco, vado a vedere i movimenti, vado a vedere i bonifici fatti, eccetera, eccetera che da un certo punto di vista è un pochino più semplice perché significa andare ad accedere a fare delle, delle analisi su dati esistenti no? sullo storico dei dati esistenti dei dati eh, svolti delle operazioni già svolte sono funzioni abbastanza separate di solito no? anche proprio do, do, come modalità di interazione queste seconde sono un pochino meno pericolose il fatto di poter fare questa data analysis però, come tutte le cose, ha degli effetti su come invece effettuo le altre elaborazioni normali. Fatemi tornare indietro per un esempio. Qui ho scritto una cosa che probabilmente avrebbe fatto licenziare un analista se avesse scritto questo. Cioè, dopo che ho prelevato, cambio il valore del saldo sul conto corrente. Come cambio non esiste che io cambio un dato senza lasciare traccia del perché l'ho fatto del giorno, della, della data della valuta e qualcosa di questo genere perché immaginate di dover fare poi l'estato conto volete vedere che quel giorno a quell'ora avete prelevato 200 euro non è che 200 euro non ci sono più nel conto perché tanto li avete in tasca e non è rimasta traccia del perché non ci sono più semplicemente non ci sono più e basta molte cose che hanno come effetto netto quello di che sono, modificare un valore, perché poi l'effetto netto è quello, in realtà non è semplicemente modificare un valore, ma è aggiungere una riga in uno storico di movimenti la cui somma totale fa per sì dire che quel valore sia più piccolo di prima. E tu lo storico lo vuoi avere. Così come quando che so, un utente si cancella, una persona la licenti, non la vai a cancellare dal database, non c'è più perché sono tutte le relazioni, tutti i dati che avevi prima a proposito di questa persona, i progetti in cui era inserito, eccetera eh, come, i dati non sono più integri avresti delle chiavi esterne che cadono allora non cancelli nulla, tieni tutto no? segni che quella persona non c'è più hai bisogno di un flag bisogno... sono dati che si accumulano, non si cancella mai nulla si aggiunge sempre e però nel passare del tempo le cose si diventano non più attive, non più valide, storicamente sono anziane, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che serva sempre la ricostruibilità dello storico complica tutte le funzionalità, tutte le funzionalità e... Ma per fortuna, nel senso che così non potete mai andare a corrompere seg... un impiegato della segreteria studenti e farvi modificare il voto. Di un esame perché se anche corrompete uno, un, un, un segretario lui lo sa che se per caso va a modificare il voto cioè non è che semplicemente quel voto viene modificato ma rimane la traccia della modifica fatta da tizio il giorno e l'ora con la sua password con il suo nome no, rimane, tutto viene tracciato tutti i sistemi che hanno siamo così, una controparte legale reale a, a, lavorano così Qui, a differenza dell'applicazione web che facevate, che ne so, nel corso di video in cui c'era inserisci un dato, faccio una insert, faccio la delete nel database, faccio l'update, non è che non si va mai a modificare un dato, no? Un sistema gestionale vero. Si va sempre aggiungere l'informazione che questo dato è stato modificato. E questo complica ovviamente il livello dei dati. Eh, ecco, le, le regole, quello che chiamiamo regole di business, in realtà sono il codice applicativo. Scritto in un qualche linguaggio di programmazione. Adesso qui sono stati indicati due che probabilmente non ci saranno in un server. No? Però è la parte in cui qualcuno codifica cosa deve fare il sistema. E che ovviamente a sua volta accederà ai, ai dati, a livello dati, per avere le informazioni che servono per lavorare. Questa è la parte più prettamente informatica, se vogliamo, no? più prettamente di programmazione. E il livello dei dati, non stiamo a ripeterlo, di fatto si tratta di database, oggi, oggi si tratta di database relazionali nei sistemi gestionali. Oggi su alcuni tipi di applicazioni, non ancora quelle gestionali classiche, comincia a non essere più sufficiente soprattutto la velocità d'accesso ai database relazionali quindi se andate a, a vedere pensiamo magari alle grosse applicazioni internet, quelle che fanno i cosiddetti veri big data, cioè miliardi di record al giorno hanno fatto delle scelte di sviluppo di database di tipo non relazionale non so qualcuno magari di avrà già sentito parlare di no normalmente i database relazionali usano il linguaggio SQL SQL ci sono dei database, una serie di database che cadono sotto l'etichetta NoSQL cioè database non relazionali, quindi non si interrogano in SQL ma con dei linguaggi ad hoc, che però hanno il vantaggio di essere molto più veloci. Non hanno tutti i vantaggi dell'SQL, che ti permette di fare le query anche complicate, con i date, con i join, eccetera, non hanno join, questi linguaggi qua, per cui ti devi fare le ricerche dirette, con dei, con dei meccanismi di query completamente diversi, e stanno cominciando a prendere piedi in alcuni, che ne so, Twitter è stato il primo a usare su larga scala, un database di questo genere, perché se no non ce la faceva star dietro ai miliardi di informazioni come le insert e, e, le, e le select, era troppo lento rispetto alle sue esigenze. Al momento, in ambito gestionale, non, non sembra ancora esserci questa esigenza, anche perché c'è molta prudenza no, nello scegliere le tecnologie che poi dovranno sopravvivere per, per decenni. Però allora, non è detto che questa che oggi è la scelta unica, obbligata, ovvia, che è quella di usare un database nazionale, se rifacessimo questo discorso tra cinque anni magari non sarà più così. Eh, come sempre ci sono dei, dei settori a più veloce evoluzione, anche più veloce rischio, ma nessuno sa se tra vent'anni Twitter ci sarà ancora, quindi chi se frega se quella scelta di quel database non resisterà al tempo. Eh, mentre invece magari se so, cioè tu hai un'azienda devi ragionare tra vent'anni ci sono ancora eh, e quindi le tecnologie che scelgo oggi devono avere eh, una, una vita utile sufficiente eh, vabbè, sul livello tecnologico non vorrei parlare molto perché qui grosso modo riassunto eh, l'evoluzione dei sistemi centralizzati mainframe ai sistemi client server, ma se vogliamo questo livello di dettaglio dice poco. Vorrei invece soffermarmi negli ultimi 5 minuti su questa figura che, che non si legge eh, con questa luce, scusate, che eh, in ogni colonna riporta gli stessi quattro blocchi giù di lì, qui ne manca uno, mettiamo solamente tre, qua ce ne sono cinque, ma i blocchi sono presentation, poi qui c'è di nuovo presentation, application logic e data management. Quindi i tre livelli applicativi, la presentazione, la logica e i dati. E fa vedere che si possono partizionare in modo molto diverso, dove la parte sopra, quella in quello che potrebbe essere l'arancione, sono la parte di sistema informativo che gira sul client, quindi sul terminale dell'utente, e quella sotto, che è un rosa barra lilla, è la parte di sistema informativo che gira sul server. Ogni colonna è una possibile combinazione di ripartizione di ruoli tra client e server diversa, accettabile, esistente, che in alcuni casi viene usata. Ad esempio, eh, la prima colonna è tipica delle applicazioni web tradizionali, dove tu sul client non hai niente, hai solo un browser con cui ti colleghi. Quindi sul browser hai il livello di presentazione, ti permette di vedere le tabelle, il testo, le immagini, le icone, i bottoncini. Qui è sulla presentation. Il livello di presentazione è che in qualche modo contiene HTML un po' di JavaScript che fa il paio con del codice sempre legato alla presentazione che genera questo HTML. No? Quindi chi di voi ha fatto il PHP sa che deve scrivere del codice per poi per generare i form, le caselle per compilarle eccetera eccetera Qui c'è un livello di presentazione che è diviso in parte su un client molto leggero molto neutro perché non conosce nulla e una parte server che poi a sua volta parlerà con la logica applicativa e che a sua volta parlerà col database ecco per chi di voi ha fatto questo nel corso di videoi, avevate il livello di presentazione qua e il livello di logica applicativa messi tutto insieme perché nella stessa pagina PHP c'era l'IF che decideva se lo potevi fare o no e la query che andava a leggere il database. Mentre invece è eh, l'HTML che tu generavi in uscita. Quindi erano insieme questi due livelli. In un sistema informativo serio invece sono separati. Però questa è una possibilità. C'è un'altra possibilità in cui vedete che qua c'è presentation e qua sotto direttamente application logic. E non c'è un livello di presentation qua sotto per parlare di dispositivi moderni è l'applicazione mobile. L'applicazione mobile ha dentro di sé il livello di presentazione ovviamente e poi quando dai, quando confermi un'applicazione un'azione, questa dà direttamente il comando alla logica applicativa. E poi la esegui no? A seconda che tu abbia il permesso. Non c'è bisogno, tu hai installato sul tuo dispositivo un software che fa tutto e a un certo punto parla col server per dire esegui questo comando il server non si deve preoccupare della interfaccia l'interfaccia è sul device, anzi sui device, perché può avere la versione per smartphone, la versione per tablet la versione per iphone e quella per android, che sono diverse e meno il server ne sa, meglio è il server avrà dei modi per fare richiamare, per far attivare le funzionalità di business dall'applicazione, ovviamente con le credenziali per essere sicuro che diciamo, sia un'applicazione autorizzata tutto quello che volete quindi questa è un'altra ripartizione possibile oppure magari già l'applicazione la, stessa che ho installato sul tablet o su, a questo punto magari aggiungiamo anche un pc ha già dentro un po' di logica cioè fa già delle scelte lei non la fa solamente la visualizzazione e quindi ti permette già di fare delle cose in più senza dover parlare necessariamente col server. È più autonoma. E poi a un certo punto, quando poi le cose devono succedere per davvero, parla col server per chiedergli di farla. Ovviamente qui c'è un altro livello di applicazione logica, perché non mi fiderei quasi mai di una logica che sta sul client che può essere taroccato in qualche modo, no? E quindi la logica applicativa sotto fa metà del lavoro, fa i controlli e poi lavora sui dati quest'altra colonna ecco, a me sembra un po' pericolosa per il fatto che non abbia un logica, una logica applicativa qua sotto e si fida di quello che il client decide dipende dai contesti perché se il client è blindato so esattamente che cos'è posso anche pensare che il client agisca direttamente sui dati io questa cosa qua in realtà non l'ho vista mai e, esporre direttamente i dati nudi a un client è troppo pericoloso l'accesso al database non si dà mai direttamente no, perché arriva uno un errore in questa logica applicativa ti può sballare i dati e magari di, di logiche applicative di presentazione di applicazione, di, di, di client ne sviluppi uno all'anno mentre invece la logica applicativa che sta sul server è un tuo valore che poco per volta curi fai attenzione è molto più eh, controllato e, Qui addirittura c'è un esempio in cui c'è presentazione, logica applicativa, gestione dati e poi altra gestione dei dati sotto. Questo è il caso in cui tu abbia magari più postazioni di calcolo che hanno ciascuno un suo database, quindi sono autonome, e poi però tutti questi database si vanno a sincronizzare col database aziendale unico, in cui vanno a riversare i dati, a sincronizzarsi, eccetera, eccetera. No, su, su avere un sistema distribuito, quando hai tu magari un'azienda su più sedi, non è detto che convenga che tutti i PC di te vadano sempre tutti sullo stesso server in un'unica sede. Il giorno che cade la rete sei fregato. Allora ogni posto di lavoro magari ha una sua gestione di dati locali, che poi in qualche modo si vanno a conciliare, a sincronizzare con i dati remoti. A me piace di più l'ultima, perché la questa conciliazione di dati passa comunque sempre attraverso un livello di logica applicativa e non un travaglio di dati da data a data nudo. No? Però le soluzioni, come diceva, diceva prima, i livelli sembrano tre, ma tre sono i macro livelli, poi ciascuna soluzione ha combinazioni diverse. E ha implicazioni diverse su, sulle cose che l'utente può fare, sul modo in cui l'utente interagisce. Per cui a un certo punto, quando andremo avanti nella parte di progettazione, quando cominceremo a parlare dei casi d'uso, dovremmo a un certo punto fare la differenza, ma l'utente come accede, ma l'interfaccia utente ha la possibilità di fare un po' di logica e quindi bloccare l'azione dell'utente oppure deve andare avanti e si pensa ad essere a bloccarla perché l'interfaccia utente è un po' stupida per poterlo fare. E allora organizzeremo le funzionalità del sito anche in modo diverso rispetto a questo. Quindi dovremo anche un pochino ragionare sull'interfaccia utente che vogliamo presentare all'utente. Qui ovviamente mi fermo e vi saluto fino a domani.